Allora, questo audio è desincronizzato, quindi ehm, lo troverete qui in mezzo al video, infatti, appunto mh, eh, qui vi insegnerò come up upgradare la mh, vostra ISO di Pop OS, eh, può essere anche recente la ISO o, oppure più vecchia, può essere appunto aggiornarla e farla diventare l'ultima versione anche se avete quella dell'antiguerra. così almeno non dovete tutte le volte riscaricarla iso ovviamente dovete aspettare il download ovviamente quando farete il riavvio del computer ovviamente dovete premere F qualcosa per andare nel bios oppure ESC oppure CANC per entrare nel bios e una volta entrate nel bios sceglierete il cd o la usb che comunque nel dove avete installato un po' diciamo eh, per fare il boot da, su nuovi computer così avete sempre l'ultima versione e, beh comunque vi faccio fare anche un breve tour ci vediamo nel video ciao ciao ciao ciao cioè siete già nel video però beh, io l'ho registrato prima questa intro qui cioè dopo lo sto registrando adesso dopo aver registrato il video quindi beh uh, niente ci vediamo dopo ciao Thank mm -hmm. you.